Manca poco Eppure anche stavolta Rischiamo di dimenticarcene Dovremmo fare qualcosa Anzi Soprattutto oggi Dobbiamo fare qualcosa Qualcosa di più Qualcosa di bello Tiz che dici? Vuoi provare a scrivere un libro? Gaetano Salvemini torna a casa A morfetta. Per il suo 150 compleanno, l'occasione per ripercorrere vita e pensiero di un intellettuale caduto troppo presto nel dimenticatoio. La sua eredità è uno scrigno, ancora tutto da scoprire. Emiliano, abbiamo bisogno anche di te. Andiamo a molfetta. Non mollare. È un film documentario che si svolge durante l'intera giornata dell'8 settembre del 2023. Per battere questo Chuck abbiamo bisogno di voi.